quando parliamo di voce parliamo di un qualche cosa di assolutamente intimo parliamo del nostro principale eh, strumento di comunicazione eh, parliamo di qualcosa che nasce eh, direttamente dal nostro corpo da quanto di più vitale abbiamo cioè dal nostro fiato la voce è un suono prodotto dal nostro fiato che porta la vibrazione che le nostre corde vocali emettono. Poi questo suono viene amplificato, amplificato dal nostro corpo, dalle parti meno dense del nostro corpo, per cui i polmoni, la gola, la bocca, la testa. Generalmente noi usiamo la nostra voce eh, poco poco rispetto alle sue possibilità iniziamo a considerare la voce come un qualche cosa di fisico come un qualcosa che eh, posa le, la sua origine proprio nel nostro corpo e quindi lo coinvolge per usare meglio la nostra voce dobbiamo avere competenza del nostro corpo, competenza di eh, come funzionano le diverse parti del corpo eh, a livello di risuonatori, a livello di amplificazione e di cambiamento della forma della nostra voce. Generalmente, quando parliamo di voce, ci riferiamo a quello che diciamo alle parole che usiamo in realtà prima delle parole c'è eh, il tono c'è eh, l'intenzione che mettiamo io posso dire le stesse parole intendendo cose completamente diverse perché c'è l'intenzione pensiamo al dire buongiorno in maniera accogliente o dire buongiorno in maniera minacciosa è la stessa eh, parola, eh, dovrebbe essere un augurio forse, e invece diventa, diventa tutt'altro. Ma prima della voce come parola, prima della voce come intenzione, noi abbiamo la voce come suono, la voce come vibrazione e come tale la nostra voce comunica prima ancora dell'intenzione la cosa strana è che noi la nostra voce la conosciamo poco perché quello che sentiamo generalmente è la nostra voce interna eh, non è quello che esce dalla nostra bocca che poi rientra nelle nostre orecchie pensate a quanto è strano ad esempio ascoltare quando ci capita un nostro messaggio vocale o la nostra voce eh, registrata ecco il dovere che io penso ognuno di noi debba avere è studiare perfettamente quali sono le possibilità della nostra voce. Noi, e chiudo con questo esempio, noi usiamo la nostra voce come se usassimo eh, il nostro braccio destro fino a qui e non sapessimo che il nostro braccio può andare fino in alto. Pensate che tragedia per i pensieri della cucina, pieni di oggetti che nessuno mai prenderebbe. Ecco, l'esempio del braccio che arriva solo fino qua e non va fino su, fin quando? potrebbe estendersi è come noi generalmente usiamo la voce. Nessuno ce l'ha mai detto che col braccio possiamo andare lassù e quando vediamo un pensile con dentro degli oggetti pensiamo di non poterlo raggiungere, ma invece provare, esercitarsi, anche, anche la voce è una questione fisica, come muovere un braccio ci potrebbe portare addirittura a prendere quel bicchiere tanto bello sul pensile in alto. Grazie.